Siamo qui con Giovanni Thyssen, giornalista dell'Espresso, da molti anni sotto scorta a causa delle minacce dell'andrangheta e autore del libro Rinnegato Padre. Allora, la prima domanda che le voglio fare riguarda eh, diciamo, gli ultimi processi che sono avvenuti in Emilia Romagna, riguardo il processo Black Monk e il processo Emilio. Allora, eh, grazie, attraverso questi processi si è definitivamente accertata la presenza dell'andrangheta in territorio emiliano e romagnolo crede che questa maggiore consapevolezza potrà in futuro permettere lo sviluppo di nuove strategie di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata sempre in, nel nostro territorio beh eh, lo spero perché ormai ovviamente c'è diciamo, una eh, capacità da parte degli investigatori e degli inquirenti di leggere determinati eh, fenomeni e determinate dinamiche quindi Ormai c'è l'esperienza che prima ovviamente mancava e questo è più, più o meno, è un, si è messo in moto a partire dal 2011-2012 con l'arrivo di Roberto Alfonso alla procura della Repubblica di Bologna. Detto questo eh, non si può dire che dopo Emilia sia finito tutto, ma non lo dice Giovanni Tizian, lo dice un pentito, uno dei più importanti pentiti sentiti in, al Tribunale a Reggio Emilia durante il processo Emilia. Lui specifica che eh, dice proprio queste parole, non pensate che con Emilia sia finito tutto, ci sono già le nuove leve che si sono riorganizzate. Le nuove leve sono quei ragazzi, quei giovani figli dei boss che sono in carcere, che sono sul territorio e ovviamente sono chiamati a gestire quello che è rimasto sul territorio. Perfetto. Una seconda domanda riguarda il rapporto gioventù-legalità. Un aspetto che... Fa del, pro del processo Emilia un caso particolare è la presenza di quasi 3.000 studenti durante le udienze. Lei cre crede che questo abbia avuto un importante effetto sugli imputati? E un'altra domanda, secondo lei questa iniziativa può essere portata, riprodotta anche durante processi nel Sud Italia? Sì, questo è, devo dire che in Emilia, forse, è stata, diciamo, insieme alla Lombardia, da questo punto di vista all'avanguardia, cioè quello di portare le scuole nel nei processi come una sorta di eh, ore di, di mh, educazione civica quasi, no? perché il processo è pubblico ed è interessante conoscere quello che avviene all'interno della giustizia, proprio perché la giustizia deve essere un, è un bene comune. E, nel sud Italia eh, sarebbe importante, ma è un po' più difficile, proprio perché forse ancora da questo punto di vista manca la sensibilità un po' nelle scuole. E, e lì ovviamente il corpo a corpo con uh, il male è, è più evidente quindi eh, è un po' più difficile imbastire come dire, le, una, un percorso di questo tipo qui è stato possibile perché c'è una società civile ovviamente più organizzata con tante associazioni e delle scuole eh, che, hanno, che reagiscono in un certo senso a, ai problemi del territorio, sono molto più, più attive. E le scuole Sud Italia, eh, questo sempre non lo dico io, ma è la denuncia del Presidente del Tribunale dei Minorenni, soprattutto in Calabria, soprattutto sull'osservare cosa avviene all'interno delle scuole, quindi le dinamiche anche di devianza giovanile. Ehm, la maggior parte delle scuole non denuncia nulla di quello che accade all'interno della scuola, quindi è un percorso più difficile ma che va fatto proprio perché mostrare all'andrangheta, alle cosche, che è il territorio, cioè i giovani, le associazioni, sono presenti in quell'aula, sono presenti sul territorio, vuol dire, che, vuol, vuol dire, anzi, vuol dire fargli sapere che eh, il territorio non è eh, una prateria eh, eh, su, sulla quale nessuno vigila, anzi ci sono dei cittadini responsabili che vigilano. Ok, poi volevo... Avere una sua opinione riguardo a, a questo fatto. E, nel, durante il processo mio, soprattutto durante le indagini e durante ovviamente le udienze, si è visto come non sono, questa volta non sono stati i mafiosi che sono stati dagli imprenditori, da, dai giornalisti o dalla, dal, da, dai, pol, dai politici, ma è stato il contrario. E, quindi secondo lei perché? Ma questo in realtà è un fenomeno ormai accertato anche al sud ci sono state indagini di, ormai anche dieci anni fa eh, che documentavano come a casa del boss di un paesino della Calabria cioè, ci fosse la processione dei vari candidati alle, alle regionali alle comunali, alle provinciali e la stessa cosa avviene con gli imprenditori quando arriva un grande appalto cioè la processione sotto casa del boss è questo che è poi è emerso anche in Emilia ed è emerso anche in altri processi come Black Monkey, cioè la, la volontà di ricercare quel contatto, quella complicità, perché convinti che quella, quel, quella complicità e quel contatto ti rendano più forte nel mercato. Ovviamente questo si è dimostrato essere un errore clamoroso da, da parte degli imprenditori, perché poi appunto, sono stati condannati anche con condanne molto pesanti, Gli imprenditori storici di questo territorio, che hanno fatto la storia imprenditoriale anche in certe, in certe aree della regione.